Di pace alla società come vorrei che fosse tra noi un Dio qualunque con i suoi lusini, con i suoi capelli bianchi, con il suo mantello e carro. che ora passa in mezzo ai viali con i suoi stracci di lampioni fanno in filo e quelle luci sembrano tanti gigli bianchi ed io vorrei che fosse tra noi un Dio di nome uomo come te come sempre, ride la città. Forse, vede nella vanità delle file dei negozi degli abruzzi, traboccanti di un Natale, di quel Natale che fermo, fiero di inverno il cuore grande, qua oh, voi signori il principe dei martiri ubriaconi, si dia il benvenuto a questo re dei santi squadrinati, E ora fiscia sopra i muri ed anche i rami, si sono alzati ad applaudire, eppure il vento saluta e lo cinge di foglie, Dio vorrei che fosse tra noi, un Dio di noi,